Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo dei sottotitoli automatici, infatti li state già vedendo e vi spiegherò come vanno abilitati, eh, impostati eh, e eh, come si deve parlare per poter avere una serie di sottotitoli corretta. <coughs> perché già sto trovando eh, che il mio modo di parlare non è tanto corretto ho delle accezioni non tanto buone e a volte parlo troppo velocemente e sbiascico delle parole quindi i sottotitoli vengono letti male e letti interpretati male ecco eh, non ha letto la scritta è corretta letti ma letto lecchi quindi ogni tanto sbaglia e se voi avete la pronuncia migliore della mia allora il programma funziona sempre meglio partiamo da dire che questo programma è un plugin aggiuntivo da mettere in eh, OBS studio Ok OBS Studio lo sta sbagliando sempre Perché una a volta lo dice UBS Una volta OBS Quindi um, non riesce a capirsi Con l'acronimo O di Otranto B di Bari e eh, S di Savona Ecco quindi non si capisce Ma non è importantissimo Spero Sono solo io lo sfigato Che deve spiegare questo programma E lo dirà un po' di volte come nome e uscirà fuori sempre sbagliato allora diciamo che è un plugin aggiuntivo e si scarica dal da un sito github eccolo qua questo è il github del ehm, programmatore che ha fatto questo servizio allora è un github Rat with a compiler OBS Captions Plugin Release Allora il nome esatto del GitHub lo trovate nelle descrizioni <coughs> Allora il GitHub va copiato nella cartella di OBS Studio dove c'è l'installazione Dentro c'è una cartella OBS Plugin e la sostituite con quella Adesso ve la faccio vedere OBS Plugin del lo zip che si scarica da dal sito ok la cosa interessante è che sul sito c'è linux mac windows due cose linux adesso l'ho testato e non sta funzionando perché il programma obs a la mancanza di un flag impostato e quindi il plugin genera un errore da terminale, e dovrò contattare il manutentore del mio repository su Open e chiedergli di ricompilare con quel flag, macOS non l'ho testato, non ho un Mac, quindi ditemi voi se funziona, Windows è l'unico che ho testato e funziona. Quindi stiamo lavorando su Windows. Dopo aver copiato il nostro plugin nel posto giusto Apparirà questa finestrella che non funziona in automatico Prima cosa che io faccio è nelle fonti Creare una fonte testo GDI Perché è quella fonte che verrà utilizzata per inserirci i in, eh, sottotitoli in automatico Poi ci va nelle captions si preme sulle impostazioni abilito tutto abilita enable caption nel general posso scegliere microfono o quello che sento sul desktop volendo se metto quello che sento sul desktop su windows è audio desktop e posso non so impostare come fonte video un VLC aprire un video e nelle caption mi appariranno i titoli, ehm, cioè, i sottotitoli di quel video in tempo reale. Registro tutto e ho una sottotitolazione fatta in automatico. Lavoro per me, zero. Ok, poi dopo devo mettere, quando voglio che venga catturato il sottotitolo, e... Caption when heard on stream Quando lo sento nello streaming Perfetto Qua quando è che devo sbattere fuori eh, l'output eh, Mentre st sto facendo la streaming E mentre eh, faccio una registrazione locale Line 1 Perché i sottotitoli funzionano con una sola linea poi non mi sono occupato di Twitch, non ho messo il filtro per le parolacce perché se no alcune parole che hanno delle desinenze come parolacce me le cancella con gli asterischi e ho messo tutto col caratteri minuscoli semplicemente perché se mettete col carattere maiuscoli mi è stato detto che è meno leggibile e se mettete normal English like le accentate e le sbaglia e scrive un carattere strano un rombo con un punto di domanda dentro eh, caption time out 15 mi va bene l'ho lasciato così poi possiamo dire che nel transcript ho messo save transcript e gli ho detto di trascrivere nello streaming e nel recording il formato usato solo testo txt tutti gli altri formati hanno un uh, timestamp all'inizio e quindi scriverebbe quel timestamp strano sui sottotitoli che non ci servono e su la cartella dove salvare potete dire eh, la cartella che volete e impostate il nome del file e mettete overwrite in modo che il file si sovrascriva sempre e stessa roba anche qua sotto uguale che è qua per lo streaming e qui sotto per gli recording ehm per le open caption basta dirgli eh, enable per abilitare e impostare il testo GDI come source eh, larghezza 60 e la linea una sola linea eh, capitalization normal english like lasciatelo così eh, perché le altre come prima eh, poi ho pagli il te text filtering e eh, non ho messo nessun text filtering praticamente eh, premendo su show preview si apre un'altra finestrella che è questa e comincerete a vedere il vostro sottotitolo che appare la cosa interessante è che la prima volta che lo userete sicuramente il, la riga sforerà un po' a destra dello schermo di OBS voi avete da ridimensionare la testo GI, il testo GDI, ecco, e così non riesce a GDI, non riesce, e quindi non preoccupatevi che in questo caso nell'anteprima si vedono perché gli accenti sbagliati, ma nella scrittura la sta scrivendo bene. E spostate un po' rimpicciolendo il testo ehm, verso sinistra in modo che non sfoglia a destra e centratevi a manina il testo infatti se io chiudo cioè riduco alcuna le due finestre eh, io ho il testo che ehm, è centrato rispetto alla finestra non tocca tutti e due i bordi perché una parola più lunga e una parola più corta gli lascio lo spazio perché a destra non sfori e mi accontento in questo modo qui ho detto sfori e lui gli ha capito vori quindi eh, essendo un po' distante dal microfono la catturazione l'ho fatto apposta il catturamento del testo per essere poi Uh, capito è un po' complesso quindi non esiste la parola catturazione ah se la leggo in un certo modo se la capisce lo stesso vabbè, sarebbe catturamento della voce per essere uh, poi dopo tradotto in testo e quindi siccome la parola più usata secondo me è fatturazione per le fatture ha tradotto in quel modo Detto questo, per questo video tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.